Sono a Londra e per le prossime 24 ore posso mangiare solo cibo italiano Benvenuti a Londra! Ovunque mi giro ce n'è uno Sarà facile questo video Bar Italia, Caffè Espresso mi ispira un botto, dai La schiuma sembra molto più artificiale Tocca vedere cosa mangiare Magari un pezzettino di pizza Pizza alla napoletana, fatta da un libanese a Londra se avessi fatto la foto a questa pizza e ad una napoletana secondo me qualcuno non avrebbe neanche indovinato qual è quella londinese. Appena entrate c'è il bagno, c'è sta questo cretino. La doccia è molto spaziosa e molto bella. C Ho fame, andiamo a mangiare perché qua vicino dove alloggio c'è un ristorante italiano. proviamo con Bellucci. È interrato quindi all'interno della terra. Non se fa una bella carbonara, ah, che dite? Porre. Spaghetti carbonara. Qua c'è scritto guanciale, no vegano. Quanto speso avrò mangiato bene? Tutte le risposte su YouTube.